Sì, volevo eh, ritornare, se vi ricordate, la settimana scorsa, quando dicemmo di, provocandoci in modo retorico, di quella novità eh, che era intercorsa poi nella settimana che ci eravamo visti, la novità della Pasqua in pratica. La notizia. Quella notizia che, secondo qualcuno, ha cambiato il mondo, secondo qualcuno è una notizia che è stata inventata, eh, secondo altre notizie che è indifferente. Ed è una realtà che non è solo nei Vangeli, è una realtà che anche oggi noi la, la viviamo. Per qualcuno è la bella, pensate che per alcuni è così bella che ha dato inizio a un genere letterario nuovo, appunto i Vangeli. Perché i Vangeli nascono da quella notizia lì. I Vangeli non nascono per raccontarci che Gesù è nato o perché ha fatto dei miracoli. I Vangeli nascono proprio perché nella parola greca Vangelo e Evangelion significa qualcosa di bello, non solo qualcosa di bello, ma anche qualcosa di buono. Perché se fosse solo bello, sarebbe qualcosa di estetico, e finirebbe lì. Eh, se fosse qualcosa di buono, sarebbe solo qualcosa poi di morale, e anche quello finirebbe lì. Ma mettere insieme il bello e il buono è meraviglioso, è fantastico. Se ci pensate. È addirittura questa notizia bella e buona, che per crederla, e soprattutto poi per viverla, bisogna essere dei folli. Perché o sei folle o pazzo, per poter credere a qualcuno che dicono, attenzione, che sia morto, no, che sia risorto. Perché che è morto tutti lo dicono, perché tutti l'hanno visto morire. Qualcuno poi l'ha visto vivente, risorto allora capite, qui bisogna essere dei folli. tanto è vero che San Paolo in una delle sue predicazioni mentre si trova in un luogo l'aeropago mentre sta parlando, parla di tante cose belle e gli ateniesi lo ascoltano delle cose che lui dice poi a un certo punto dice <ride> parla di questo Gesù che ha compiuto delle cose stupende e meravigliose eh, e poi dice, questo Gesù è risorto dai morti. Dice il testo che gli Atenisi appena sentirono parlare della risurrezione dicono a Paolo, su questo ti ascolteremo una prossima volta. E se ne andarono. O, o se volete pensare al Vangelo di domenica scorsa, a Tommaso, no. Quando, arrivano, eh, quando arriva Tommaso e gli altri gli dicono, abbiamo visto il Signore, Tommaso dice, se io non vedo e se non tocco, non ci credo. Non credo. E Tommaso, diciamo la verità, forse tra tutti gli undici, è quello al quale noi forse diamo più credito anche noi. Mi di dire, forse Tommaso ha ragione. Noi non dobbiamo essere dei caproni o delle pecore o delle capre che, beh, abbassano la testa, sì, sì, sì, è così. E noi abbiamo un dono, non dobbiamo mai dimenticare. L'intelligenza. E il Signore stesso ci chiede che noi dobbiamo esercitare la nostra intelligenza, lasciarci provocare e far sì che. Eh, San Pietro dice così che noi siamo chiamati a rendere ragione della speranza che è in noi rendere ragione E eh, rendere ragione, capite? non è semplicemente eh, allora ok, andiamo a studiare etologia così poi possiamo perché noi possiamo sapere tutto ma un conto è sapere e un conto è credere noi siamo chiamati a credere quello che diciamo di sapere e quindi questa Pasqua che se avete notato ieri, l'altro ieri nei testi ancora si è parlato del giorno di Pasqua e domenica prossima ancora una volta si parlerà del giorno di Pasqua e anche le altre domeniche si parlerà di Pasqua perché non può che essere diversamente perché o è Pasqua o non è nulla. Perché se lui è il risorto e il vivente, capite, è sempre Pasqua. Ora, il guaio nostro, quando noi pensiamo alla Pasqua, quindi alla festa, come anche quando pensiamo a Natale, noi pensiamo sempre alle feste. Cioè noi pensiamo all'apparato esterno. Ma per noi la festa è Gesù Cristo, è lui la nostra festa. Ed è una festa che non avrà mai fine. L'apparato esterno può avere un senso, ma in riferimento al festeggiato, però non fateci caso, noi quando facciamo le nostre feste, Natale e Pasqua, il festeggiato non ci sta proprio in mezzo. Forse a Pasqua un pochino in più che c'è Gesù Cristo, però a Natale lo sappiamo. Adesso io sono tentato di farvi una domanda, chiaramente sempre quella domandica che è retorica, Dice, ma noi allora già lo disse la settimana scorsa: abbiamo celebrato la Pasqua e siamo consapevoli di aver celebrato la Pasqua. Se vi ricordate, in Quaresima ci avevano dato delle indicazioni la Chiesa i preti, ci erano sempre delle indicazioni. E vi ricordate che le indicazioni quaresimali: quali erano? La prima parte, il digiuno, la penitenza, la carità, la preghiera e nelle forme di digiuno, in modo particolare, noi non abbiamo mangiato la carne qualcuno fosse fatto qualche fioretto un pochino più anche particolare. E quel digiuno, quelle realtà esteriori, volevano significare uno strateggiamento interiore. La domanda provocatoria adesso è questa qui. Se in Quaresima ci siamo privati di qualcosa, adesso che è Pasqua, abbiamo aggiunto qualcosa alla nostra vita? Perché, se nel venerdì di Quaresima noi non, non mangiavamo la carne, nel venerdì di Pasqua la carne la mangiamo? No. E eh, non abbiamo capito niente allora, se, la, se non la mangiamo nel venerdì di Pasqua. E non solo però dovremmo mangiare la carne venerdì di Pasqua, ma dovremmo aggiungere qualcosa in più. Perché capite, se io mangio la carne che prima non mangiavo, i, tor i conti tornano a pareggio. Io adesso, se è la Pasqua, è la festa, ma scusate, se all'improvviso arriva un parente da lontano, oh, facciamo festa o no? E quindi sulla tavola mettiamo qualcosa in più, qualcosa di bello. Allo stuparente che noi diciamo che è morto e ci vengono a dire che poi risorti e ci rende partecipi della sua vita, e beh, sulla tavola abbiamo messo qualcosa in più, sì o no? Il giorno di Pasqua, però. Eh, ma il giorno di Pasqua non è il 17 aprile. Noi stiamo vivendo il tempo pasquale. Ecco perché una, si diceva una volta che durante la cinquantina pasquale i padri la chiamavano, la chiamavano il lietissimo spazio. Era addirittura proibito mettersi in ginocchio. Era proibito fare penitenza. Per la consapevolezza. Perché risorgere, risorto in greco significa stare in piedi. Se l'atteggiamento penitenziale è che si mette in ginocchio, sta in piedi il risorto. E noi siamo risorti con Lui se abbiamo fatto il cammino quaresimale, perché se il cammino quaresimale era la consapevolezza delle nostre mancanze, dei nostri peccati, dei nostri limiti, dei nostri difetti. Ora, se siamo passati con Lui, e allora dalla morte poi risorgiamo, passiamo a vita nuova. Però quanta difficoltà noi abbiamo a passare a vita nuova. Siamo sempre legati all'uomo vecchio. Del resto, se provate a pensarci, l'incredulità di Tommaso, quando Tommaso dice, Se io non vedo, non credo, sapete fondamentalmente qual è l'incredulo di Tommaso? Che Tommaso non ha la capacità di pensare che qualcosa di nuovo ci possa essere. Tommaso è incredulo perché continua a pensare al passato. Non c'è niente di nuovo. Come il brano che vedremo adesso. Ora la Pasqua. Ora voglio farvi fare un esercizio di pazienza, è vero che già lo fate perché mi ascoltate, voglio farvi ascoltare due brani. Uno è molto conosciuto, eh, dove c'è l'esplosione della Pasqua. Nei brani, questi due brani che ascolteremo, vi prego, fate attenzione nel cercare di cogliere nella vostra mente le rocce che si spaccano, il sepolcro che si apre. Uh, vi prego di, di, di sentire come se ci fosse la partecipazione di tutto il creato, tutto il cosmo che partecipa a quella risurrezione, è qualcosa che chi ha composto queste due musiche veramente l'ha coinvolto e stravolto, Cosa vi, tras... Cosa vi ha trasmesso questo brano? Entusiasmo, gioia. Vi sentivate quasi di, di, di partecipare. Eppure noi a questo concerto non eravamo partecipi. Non stavamo in quella sala lì. Abbiamo ascoltato qualcosa che è stato registrato, credo nel 2002, questo concerto. E noi... Lui... Provate a pensare, alleluia, all... non tanto per la melodia gregoriana, ma di come noi, se io canto così, no cosa vi trasmetto? Noia, stanchezza, certamente non un annuncio che vi raggiunge o vi fa sentire coinvolti. E questo, come sapete, è messia... Adesso ne ascoltiamo un brano che, diciamo, potremmo dire una trascrizione nei tempi moderni. Sempre di un alleluia. Sì. alleluia libero, libero, libero. A parte il linguaggio diverso, chiaramente, le epoche... Vi siete sentiti lo stesso coinvolti? Eh. Questa è la Pasqua. Non è nient'altro. È, è un coinvolgimento del cuore, del corpo, dello spirito, dei sentimenti, degli occhi, delle mani. Sono le mani che sono chiamate ad essere mani pasquali. Occhi, occhi pasquali. Mente o una mente pasquale. E capite, non è semplicemente sempre tutta quella serie di, di restrizioni o proibizioni. Diceva Nietzsche, accusandoci, che siccome non siamo capaci di gioire, abbiamo fatto della sofferenza una virtù. È terribile se ci pensate. Siccome cristiano, non è capace di gioire, la sofferenza, che poi siamo bravi a parlare di sofferenza, l'abbiamo predicato come una virtù. Ma quando poi la Pasqua ci dice tutt'altro ci dice. Che non vanifica certamente una sofferenza, perché abbiamo visto domenica scorsa, ce l'hai i chiodi, ce l'hai il costato aperto. Non è che quelli scompaiono. Però noi quanta penitenza, quanta sofferenza. E abbiamo un po' di pazienza a sopporto a questa croce è perché, è perché purtroppo, purtroppo per una serie di predicazione che è nata nel secondo millennio dove si è evidenziato più l'aspetto del venerdì santo che non quella della domenica di Pasqua eh, pensate, per esempio voi qui a Cassandrino no? avete eh, le sette parole ma la domenica di Pasqua ci siamo radunati insieme a celebrare il Vespro le vie Crucis che facciamo ma facciamo la via Lucis è, è, è forte, certamente entra l'aspetto anche emotivo dentro, per carità è davanti al dolore e sofferenza, Gesù mio con dure funi, eh, chi crudele ti flagellò, sono stati i miei peccati ci sentiamo partecipi, ci riconosciamo è vero, fragili peccatori, però poi non operiamo il passaggio il passaggio da operare è necessario perché la comunità è una comunità pasquale dove tiene insieme il mistero del venerdì santo e il mistero della Pasqua della morte e della risurrezione il nostro è il crocifisso risorto, non è il crocifisso, non è solo il risorto, è il crocifisso risorto con tutta la fatica che ci possa essere. E adesso abbiamo qualcun altro che ci accompagna in questa fatica. È un brano che anche questo conosciamo, che tra l'altro ascolteremo domenica prossima, eh, e eh, potrebbe essere proprio la sintesi anche di quello che Don Ernesto ci ha chiesto come, eh, come comunità da svolgere il fatto di questi compagni di viaggio. Perché non lo dimendiamo. questo è il tema che ci ha messo davanti, compagni di viaggio. Quindi stiamo facendo un viaggio che è la nostra vita e la consapevolezza che questo viaggio lo posso fare da solo o lo posso fare in compagnia. Come abbiamo detto anche la volta scorsa, certamente se lo faccio da solo posso avere un passo diverso da se lo faccio con qualcun altro. Se faccio da solo posso anche arrivare prima. però provate a che ti stessa, arrivo prima e poi con chi gioisco se arrivo prima e sto da solo? Con chi posso condividere se poi mi trovo ad essere da solo? Invece provate a pensare anche un passo più lento, però poterlo fare insieme e condividere con qualcuno le cose belle e anche le cose non belle. Allora questo essere compagni, questo essere compagni che fin dall'inizio della rivelazione, eh, nel racconto che abbiamo della Genesi ci viene descritto quando Dio stesso si prende cura che Adamo si trova ad essere da solo. E Dio dice, non è bene che l'uomo sia solo. Capite? È Dio stesso che questo lo nota. Non è bene che sia solo. Gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Quindi l'altro è un aiuto. L'altro non è colui che mi fa dannare. L'altro, come diceva Sartre, non è l'inferno. L'altro è un aiuto simile a ciò che sono io. E io che cosa sono? L'avevo detto la settimana scorsa. Sono il frutto dell'amore di Dio. Io sono colui che è abitato dalla grazia di Dio. E se io sono abitato dalla grazia di Dio, l'altro, come aiuto che mi è simile, è anche lui abitato dalla grazia di Dio. E quindi, come dicevo l'altra scorsa, non posso avere un nemico. Per me non ci sono nemici. Se gli altri sono luogo della rivelazione della grazia di Dio. Sì, l'altro è un luogo dove Dio si compiace di abitare per un semplice motivo, perché si compiace di abitare anche dentro di me. E siccome io lo so chi sono, lo so come sono fatto, conosco i miei peccati, conosco i miei limiti, allora capite, allora quando mi rapporto con l'altro dovrei andarci molto piano, perché se io conosco i miei limiti e so come sono fatto, e quindi tra virgolette, su una scala da 1 a 10, forse sono 3 o sono 4, quando mi rapporto con l'altro, abitato dalla grazia di Dio, certamente vale più di me o perlomeno non meno di me, se lo guardo negli occhi ed è almeno uguale a me, nella mia stessa dignità. Allora capite, com'è possibile fare guerra? Non quella guerra lì che sta lontana, relativamente lontana. Com'è possibile fare guerra qui? Come posso com fare guerra con lui? Beh, non pensiamo però alla guerra che piglia una pistola oppure lo sparo o chissà che cosa quelle guerre che molte volte ci portiamo dentro nel cuore no? di quella, quella parola mezza accennata eh, di quella frase che vuole illudere altro eh, che poi segnano segnano segnano e creano divisioni e le divisioni sono l'opera del diavolo la divisione è diabolica perché se lo spirito è comunione chi divide è il diavolo Eh, il diavolo non è che si presenta a noi con le corna, o con la coda oppure col forchettone in mano, non si presenta così a noi, magari, lo riconosceremo subito. Si presenta vestito di luce e ti presenta quella realtà che è vera, è vera, perché se mi viene a dire che casomai eh, eh, Don Ernesto è così, non è che mi sta dicendo una bugia, forse mi sta dicendo la verità. Però quella verità me la sta dicendo, sapete perché? Proprio perché mi vuole mettere contro. È l'accusatore. Che bello, leggiamo nell'Apocalisse, chi accuserà gli eletti di Dio? E dice Dio giustifica. Guardate quando andavamo a scuola e dovevamo portare la giustifica. E sapevamo come dire a mamma o a papà: Dice ah, firma, firma la giustizia, ma per quale motivo non ci vuole dire? E noi dobbiamo inventare: eh, non mi sento bene, fa male la pancia, fa così. E eh, eh, poi eh, metteva la giustifica. Noi non dobbiamo neanche inventare perché Dio ci deve giustificare. Lui giustifica perché solo uno potrebbe accusarci, capite? Non il demonio. Lui potrebbe accusarci, e se e se si è fatto lui. Vittima di riconciliazione per riconciliarci a sé. Allora, ecco la Pasqua. Ecco io chi sono. Io sono il frutto della riconciliazione. Però, ecco, il saperlo non mi cambia la vita. È il crederlo che mi cambia la vita. Significa, vivo da riconciliato, allora se io non allora mi devo riconciliare. Allora questa è la Pasqua. Quando io andrò a Ernesto, andrò e mi riconcilierò con Ernesto. Questa è Pasqua. Possiamo partecipare a tutte le messe di questo mondo, anche quelle del Papa. Ma se io non mi sono riconciliato con lui, Pasqua non la celebrerò mai. Farò il rito, senza accusare nessuno, eh? Vedete le, le nostre chiese a Pasqua e Natale come sono piene? Poi già a domenica successiva, già si diminuisce. E vuol dire che questa realtà, di questo coinvolgimento, non c'è... Possono essere tanti motivi, perché io casomai non sono bravo, non riesco a coinvolgere, il problema però non è solo mio, perché la celebrazione eucaristica è una realtà alla quale io arrivo e dalla quale io parto, che non dipende solo dalla bravura del sacerdote, perché altrimenti saremmo finiti, capite che guai sarebbe. E quindi di questa realtà di compagni, e vediamo due compagni nostri, che descrivono un poco, adesso nel leggerlo, descrivono forse la parabola della nostra vita, perché qui, in questo, in questo brano, non c'è solo quell'episodio puntuale che è successo quel giorno. Adesso, leggendolo, vi do un po' questa, questa chiave qui, e provate poi a pensarci, se non ritroviamo tutta la nostra vita, in un certo qual modo, tutto il Vangelo, Ricordate, nel Vangelo di Luca, quando eh, dicono gli studiosi al capitolo 4, Gesù inizia la sua missione pubblica. Perché all'inizio, se vi ricordate, Gesù, Luca nel suo Vangelo parla dell'annuncio dell'angelo a, a Zaccaria di Giovanni Battista, a Maria eh, della nascita di Gesù, poi c'è la nascita di Gesù, poi ci sono le tentazioni e poi c'è l'inizio del ministero pubblico. Gesù si trova a Nazareth nella sinagoga e legge quel brano dove c'è la prima omelia che noi abbiamo che noi sacerdoti dovremmo imparare da quell'omelia, perché l'omelia è brevissima. Pensate che in greco sono solo nove parole. Mi raccomando, non iniziate a contare quante parole diciamo noi nell'omelia, eh. E quell'omelia Gesù dice, ricordate, prima legge il rotolo dei profeti Isaia, dove era scritto, lo spirito, Spirito del Signore è su di me, mi ha mandato a portare ai poveri, lieto annuncio, a proclamare l'anno di liberazione per i prigionieri, poi dice così il testo, arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e disse, questa è l'umilia che lui fa Gesù, oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi. Quello che lui Gesù dice lì come omelia, poi tutto quello che lui vivrà sarà il compimento di quell'omelia e finisce qui. Leggiamo il testo. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro, «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose, «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che è avvenuto in questi giorni?» Domandò loro Che cosa? Gli risposero, ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità l'hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti si sono recati al mattino alla tomba e non avendo trovato il suo corpo, sono venuti a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro, stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero, resta con noi perché si fa sera il giorno e ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione e lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero null'altro. Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via quando ci spiegava le scritture? Partirono senza induce e fecero ritorno a Gerusalemme dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano, Davvero il Signore risorto ed è apparso Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Se qualcuno di noi non si ritrova in questo brano, non dovrebbe stare in questa sala. Dovrebbe stare già in un altro luogo, dovrebbe già stare nel piano superiore. Perché qui in questo brano, vedete, è evidente proprio di quanto sia faticoso credere. Di quanto sia faticoso accettare che qualcosa che era stato detto era possibile che poi si potesse realizzare. E' la cosa che stranamente qui fa più difficoltà, attenzione, che questi due discepoli, a parte già lo conosciamo, la difficoltà è nel comprendere com'è possibile che questo Messia sia morto, non che sia risorto, ma che sia morto. Perché nell'Antico Testamento, quando si parla del Messia, non si parla mai che il Messia sarebbe morto. Quindi, se questo Messia è morto e le scritture dicevano che il Messia non sarebbe morto, 2 più 2 fa 4, non è il Messia. C'è un'altra realtà che è terribile in questo brano, quel verbo, che è un verbo bellissimo, che qui però è terribile, sperare, perché loro dicono, noi speravamo, e sapete, da quelle nozioni di grammatica che avevamo, speravamo, è un verbo declinato all'imperfetto. Il verbo sperare, noi speriamo che domani sia migliore. Speriamo che finisca la guerra. Speriamo che finisca il Covid. Vedete, lo coniugammo al futuro. Perché la speranza è quella che ti sta davanti. Loro allora invece se la buttano alle spalle chi coniuga il verbo sperare al passato è morto non c'è più possibilità provate a pensare, pure noi no noi speravamo che arrivando il parroco nuovo le cose potessero cambiare noi speravamo che facendo la sala nuova le cose potessero cambiare noi speravamo che avendo quel politico o quel presidente le cose potessero cambiare le illusioni, le disillusioni, quello che volete i fallimenti, e noi li viviamo, li viviamo i fallimenti, per un semplice motivo, perché le cose non sempre, anzi quasi mai, vanno come vorremmo noi, o come noi speravamo, e quando le cose non vanno come vorremmo noi, allora non è così. E' il problema più grande, sapete qual è? Che quando poi c'è questa illusione o delusione, tu stai lì e stai ad rimulginare ancora questa cosa. Io ho fatto un'esperienza particolare all'inizio della quaresima. Un ragazzo che conoscevo, un rapporto di amicizia, la ragazza l'aveva lasciato. Siccome fino a quel momento era lui che lasciava lei, e però è quindi tutto a posto. Perché quando cose così, così male, dice: eh Beh, meglio l'ho detto, lei lo sa, o mi accetta così oppure se ne può andare. E quando è stata lei a lasciare lui, è entrata in crisi. E chiamava al mattino, chiamava a pranzo. Mi ricordavo, diceva: totò, Piangeva al mattino, piangeva poco, piange, piangeva. Se è terribile, perché poi tutte le volte sembra la stessa cosa diceva cioè giustamente voleva farsene una ragione voleva darsi pace, non riusciva a trovarla cioè, sembra la stessa cosa e su questa cosa proprio come, come noi diciamo molte volte tutti ripetono una malattia questi due fanno questo pensate lasciano, dicono Gerusalemme perché era lì dove stavano insieme agli altri è finito vi ricordate i due, uh, i due fratelli, uh, Giacomo e Giovanni, si erano fatti il programma quando mandano la mamma avanti, di che i miei figli siano una a destra e una sì. Quelli si erano fatti il programma? Giuda teneva la cassa. Matteo era un pubblicano. Simon Pietro teneva ancora la barca, l'azienda per andare a pescare. Quindi ognuno si era fatto e diceva bene, è così. Nel momento in cui lo fallisce, abbiamo visto domenica. Pietro dice io torno a pescare. Capite? Torna, torno a quello che facevo prima. E questi due torneremo, che vedono in mente, la loro città, il loro paese. Una volta che il film è finito è chiuso. Cioè non ci resta più niente da fare. E loro tornano e stanno insieme. E provate a pensare, no, durante questo tragitto che fanno, dice il testo, che loro parlavano tra di loro, che questo viandante, certo noi lo sappiamo che Gesù, il guaio, sapete qual è? Che siccome già lo sappiamo, eh, sembra quasi che sappiamo già come va a finire. E quindi da un lato ci viene quasi un poco da sorridere, diceva bene Gesù che guarda Gesù, mh, però proviamo a pensare a questi due, con questo che si, si, fa si mette a fianco a loro. Perché non lo riconoscono, nel il testo. Noi sappiamo che Gesù, loro lo riconoscono. Anche se non lo riconoscono, Gesù si mette a fianco a loro. Perché, perché fino adesso nessuno mi era mai risorto, non c'era mai sentito parlare di risurrezione. Però quello che è importante, è che anche se loro non se ne accorgono, Gesù cammina con loro. Non entriamo adesso nella questione come mai non se ne accorgono. Non se ne accorgono perché quando tu sei chiuso nelle cose tue e quando tu ti hai fatto un ragionamento, lo sappiamo così, come diciamo noi, può vedere anche il Padre Eterno, non te lo smonta quel ragionamento che ti hai fatto tu. Perché se per te è nero, è nero, e hai voglia che il rato dica guarda, che può forse portassi grigio, no, è così e basta. Ma quante volte noi ragioniamo così? È così e basta. E capiti, quando è così e basta? Io mi raccontavo un po' all'atteggiamento di questi due ricerciti, no? Di questi due comuni. Poi non sapevano che era il risultato non avevano capito che non avevano successo ma noi crediamo che questo sia risolto no? Mi, ancora di più mi fa somigliare a questi due quando, per esempio, quando eh, ci vediamo la via Brunis no? quasi ci consueta qualche volta mi sono venuto pure delle lacrime agli occhi che mi sono eh, penetrato in quella situazione eppure non avrei dovuto usare quello che io so che è risolto Qui avrei voluto vivere, sì, con momento che Maria Cruciso, ma con il sorriso, perché fondamentalmente noi ricordiamo il fatto, ma io so che c'è, è Dio, eh, eh, In effetti, non è che in quel momento sta morendo di nuovo, è Vito che è un di noi in croce. Quindi il mio ricordo della, della storia di Cristo dovrebbe rappresentare, da cristiano. Eh, quindi non per di due. No, però il fatto che, ad esempio, durante un momento, anche di, di, di una lettura particolare, dove proprio perché abbiamo dei sentimenti, e quindi ci sentiamo partecipi di quella realtà, anche se so che lui è risolto, è vero. Ma per me se faccio, per me, per essere sì, non dovresti... Beh, però, però un conto è che c'è una lacrima, e la lacrima non ha nulla comunque il, la gioia pasquale. La partecipazione anche a un dolore, non ha nulla, perché la differenza dove starebbe? Che la lacrima di chi è illuminato dalla Pasqua è una lacrima di speranza e non di disperazione. Perché la differenza è proprio qui, perché chi non crede, e quindi chi è rimasto al venerdì santo, è disperato. Chi invece crede è abitato dalla speranza, che loro avevano perso. Quindi io posso anche piangere, come noi sempre, piangiamo una persona cara. Gesù stesso ha pianto davanti a Lazzaro o davanti alla, alla, alla madre che porta al cimitero il figlio unico che aveva però effettivamente lui lo sa un certo punto dice padre, ti rendo l'ode perché questa realtà è per la glorificazione tua quindi il pianto non ha nulla alla fine ma non è un pianto disperato eh, guai se noi non piangessimo una persona cara o davanti eh sì, però ripeto è un atteggiamento se dico, è, dice una mia partecipazione nel ricordare anche a caso me, la sua sofferenza perché comunque lui ha sofferto quindi io ricordando quella sofferenza, poi Chiara me lo chiede, no, effettivamente è anche colpa mia. Perché anche i miei peccati sono stati quelli che comunque hanno permesso che lui poi doveva salire sulla croce. E quindi effettivamente, mi, come diciamo, mi pento, mi, mi dolgo. Sì, perciò dicevo, di quei di sentimenti che... Però ecco, l'importante è che non mi fermo poi a quella realtà lì, ma, ma so aprirmi poi la realtà, eh, perché come non lo dimentichiamo, proprio per restare al di Santo, quando noi andiamo, eh, lasciamoci, lo disse la volta scorsa, lasciamo sempre accompagnare dai testi delle preghiere, eh, non le preghiere, questi fogliettini, quelle che il sacerdote dice durante la celebrazione, perché lì ci viene detto che noi andiamo a adorare la croce gloriosa che ha portato il Redentore. Eh, allora, capite come cambia allora, la dimensione? È croce gloriosa. Eh, Tanto è vero che noi di per sé adoriamo la croce non il crocifisso, e dicevo, eh, quindi questa difficoltà noi speravamo. E quindi dicevo, ma pure noi, quindi il fatto di non riconoscerlo. Perché quando tu, tu sei chiuso in quell'idea che ti sei fatto, non, purtroppo non, non, non ti si muove niente, neanche il patetero però come vi dicevo c'è questa realtà bella che questo poi è il Vangelo, lui si fa vicino, non è che si avvicina e ti rimprovera, di che state parlando? Eh, come ricordate a Maria, donna perché piangi? O oh, a Tommaso, Tommaso, toccami. È importante, è necessario che tu, che noi, prendiamo consapevolezza di quello che pensavo. Prendiamo consapevolezza e ci apriamo nel confronto. Perché questi due parlavano tra di loro. Però il testo probabilmente greco vuol dire che parlavano a loro stessi. Quando uno dice le cose, no, sembra che stai lì, cominciamo a rimuginare. E tanto è vero che poi Gesù sarà lui a parlare a loro. Il cammino, eh, detto il testo, in quello stesso giorno, il primo della settimana, che è la domenica, eh, però tenete presente che per loro era il primo giorno, era il giorno feriale, è come per noi lunedì. La ferialità, non la festa. È nella ferialità che il Signore si fa tuo compagno di viaggio. Perché la domenica nel rito... Può essere semplice nel rito e nella fatica. Quando stai a casa e stai facendo un servizio, quando dovrai lavorare, è, è lì la, fa, la, fe, capite? la fede che tu la devi coniugare nella tua quotidianità. E se ti dice qualcosa, se ha da dirti qualcosa, proprio in quella quotidianità che molte volte ti delude, Per un genitore i figli restano sempre figli, però quante volte come genitori, no, ma sto figlio mia, mamma mia, ma perché? E allora lui si fa vicino e me lo chiede, di che stia parlando, che è successo? Io non so se noi abbiamo questa capacità poi di narrare al Signore quello che ci sta succedendo. Eh, ricordate, la scorsa parlavamo del, del, della preghiera, non le preghiere, della preghiera. Questa è la preghiera, no? il narrare, narrargli la situazione che sto vivendo, che certamente non sarà una delle migliori, perché poi sono convinto, no? come se al Signore poi gli dovessi dire le solo le cose belle che sto facendo, o aspettare un momento bello per poterglielo poi dire. Allora, quando io mi converto e divento santo, allora poi vado in chiesa. Ah, ma a me mi pare che la messa la iniziamo diversamente. Iniziamo proprio prendendo consapevolezza di quello che siamo. Confesso perché ho molto peccato. Ho molto, eh, dice. E poi viene qualcuno a confessarsi e dice, padre, poi non ha già fatto niente. E Nando però dice, ho molto peccato. E eh, allora è chiaro, non apriamo il discorso che cos'è il peccato. Non lo apriamo il discorso, però apritelo, apritelo, apritelo questo discorso. È perché mi auguro che non, non continuiamo a fare l'esame di coscienza sui dieci comandamenti. Come se dovessimo presentare la lista, come se il prete della disse al prete della lista. O qualcuno peggio ancora dice, fatemi voi la domanda. E che domanda da me fa? Fatemi una domanda. Gesù ha detto amatevi come io ho amato voi, questo è l'esame di coscienza, se io sto amando non sto amando, questo è, questo è tutto, non c'è nient'altro. Amatevi. È questo che deve far bruciare il cuore, questo è quel palpito, questo è quello che ti fa alzare in piedi, ti fa cantare alleluia, non la puoi cantare seduto perché se è, è, è quella marcia sta cosa, come fai? Eh, ho tanti auguri a te quando pensiamo a un compleanno no eh, ma è inevitabile che ti alzi o oh, pensiamo allo stadio se segna la mia squadra come fa a stare il gol è chiaro che salta una sedia e deve iniziare a esplodere della gioia sono mani sedie siamo troppo composti una fede troppo celebrale ecco perché non interessa più a nessuno Seriosa, è seria, ma noi la facciamo seriosa. Diciamo perché i ragazzi non vengono più in chiesa. È chiaro, guardiamoci in faccia, noi adulti. Guardiamoci in faccia quando stiamo in chiesa. Ma giustamente un ragazzo è così. E che ci veniva a fare? Cioè, all'inizio ho detto quella frase di Nietzsche l'ho detto all'inizio allora capite non stiamo accusando nessuno vogliamo metterci vogliamo lasciarci provocare perché siamo, siamo responsabili perché noi questo dono l'abbiamo ricevuto e noi questo dono lo dobbiamo trasmettere ah, però voglio dire una cosa non è, non è che una celebrazione diventa più accattivante perché ci mettiamo a ballare in chiesa, non è questo che, che la, la, fa, la fa più bella, non è questo. È, è ciò che fa bella una celebrazione, è coloro che partecipano alla celebrazione, questa fa bella una celebrazione. Perché noi a pranzo, come fate il pranzo familiare, può essere pure sciangata a casa nostra, ma, ma c'è la bellezza di ritrovarci insieme. E tante verso, se qualche volta poco di attrito, no? Dice ma che sei venuta a fare? Si è mai vuto no a Io il primo atto che ci costituisce come è il fatto di stare insieme come assemblea. Però io voglio stare insieme ma immagino sentire la messa, capite il discorso qual è? io mi devo sentire la messa, che c'è il secco che mi basta insieme che basta insieme a che cosa? otto giorni dopo venne Gesù e c'era anche Tommaso certo vorremmo chiedercelo perché Tommaso non c'era otto giorni prima dove stava? che stava a fare Tommaso?